e eh, poi abbiamo invece la parte centrale, il troncone centrale, che sono le più importanti, ma più che altro per la diffusione che abbiamo in Italia, e sono quelle in classe 2, quindi voi sentite sempre però le classe 2, in realtà ISO 5, tutte queste cappe sono ISO 5, la parte ISO dopo la vedremo, vi faccio vedere, ma riparte, ricopre quelle che sono eh, le classi di pulizia ambientale in termini di ambienti, e da lì, come dicevo prima, le cappe vengono viste come ambienti. Queste sono armate tutte secondo le N12469. Poi vedete sulla sinistra le tipo V2 e tipo V1, non le guardiamo proprio perché non, non esistono, cioè non ce le abbiamo, però in teoria potreste classificare andandole a vedere perché c'è un filtro EPA, se vedete dietro il, la zona di lavoro, in realtà però non esiste cioè in, in Italia, io almeno non l'ho mai vista, non trovate, però comunque, vengono definite dalla, dalla norma, quindi ci stanno. Le tipo H invece, e le tipo H sono importantissime perché sono sempre secondo le DIN 12980, quel gruppo che fa parte di DIN 12980 come le tipo 2 eh, V2 V1 e queste sono un po' più diffuse, le tipo H sono quelle cappe che devono, e sottolineo, devono essere utilizzate quando si manipolano cancerogeni del tipo eh, polvirulento, quindi se andiamo in oncologia e preparati chemografici antiblastici sono queste cappe qua, questa tipologia qua. Quindi c'è sempre un 30% ingresso, 70% ricircolo, 30% in espulsione. L'estrazione deve essere categoricamente canalizzata e il filtro epacito che vedete sotto il piano di lavoro è obbligatorio. Quindi ha tre stadi di filtrazione, questa cappa qua ed è quello che vi dicevo prima, cioè qui andare a fare il Natural Challenge Method su questa cappa sul filtro principale non ha senso perché fisicamente, eh, diciamo, o meglio, è inficiato perché il filtro è pacito sotto il piano di lavoro, vi pulisce e purifica tutta l'aria e quindi voi andando con lo, a livello strumentale vi trovate in difficoltà, tant'è vero che queste cappe hanno delle bocchette e quindi uno deve bypassare determinate sezioni, sezioni quindi uno va eh, ah. a posizionare il, quando va a utilizzare il fotometro con il generatore a freddo o a caldo che sia eh, butta all'interno l'emery oil, ma devi bypassare quello che è, a seconda della tipologia K, devi bypassare quelli che sono i filtri, altrimenti non leggi nulla o meglio è inficiato, quindi magari viene tutto trattenuto da un filtro se lo butti da, dall'interno e quindi non vai a leggere zero dopo, quindi ok la prova passa, ma un occhio attento se uno ti guarda che sa quello che stai facendo, ti boccia assolutamente la pratica perché stai facendo una cosa scorretta, perché non hai capito il buon principio di funzionamento di questa K.